Angelo Caroccia, Assessore dei lavori pubblici, nove anni di lavori, nove anni di impegno, quali risultati e quali aspettative ancora per il futuro? Sì. Abbiamo fatto 9 anni di, eh, con un impegno massimo eh, mh, per portare avanti delle nuove opere su questo territorio, siamo partiti già dal 2013 come eh, abbiamo potuto vedere con eh, le prime ciclabili, quindi siamo partiti sul, già dal primo anno con la ciclabile di Coscia di Morto e poi a seguire abbiamo legato una serie di ciclabilità sul territorio e siamo arrivati a 30 km di ciclabili su questo eh, territorio. Eh, nei prossimi mesi partirà anche il lavoro per congiungere la capitale con, con Fiumicino, quindi stiamo procedendo in maniera molto energetica con, energica, con, eh, con le opere su questo, verso questo versante, verso, verso l'ambiente per dire anche che abbiamo fatto un discorso di tutela dell'ambiente cambiando tutte quante le lampade a sodio sulla pubblica illuminazione mettendo tutto LED, quindi un abbattimento totale della CO2 e anche un abbattimento dei costi, quindi il 65% dei costi risparmiati dall'amministrazione. Quindi opere pubbliche non sono solamente quelle che si vedono, nel senso che le lampade, magari la sostituzione delle lampade non è immediatamente avvertibile come una grande opera, invece in realtà ha un grande impatto. La domanda che volevo fare è se dovessi mettere su un podio le tre cose di cui vai più orgoglioso prima, secondo e terzo, comunque anche non in ordine proprio di classifica di questi anni beh sicuramente le scuole noi abbiamo fatto 3 nuove scuole e 33 nuove aule quindi che equivalgono a altre tre scuole quindi sei scuole fatte in questi anni per me è un traguardo importantissimo, la seconda opera che voglio mettere sul, sul piatto è quella del Ponte 2 Giugno il Ponte 2 Giugno abbiamo dato una risposta concreta alla viabilità, una risposta concreta alla a una risoluzione del traffico su questo territorio. Un'altra cosa importante è questo del risparmio energetico. Io, secondo me è una cosa che si vede poco, come abbiamo detto poc'anzi, il led si vede perché c'è più luce, è una trasformazione, ma anche quello che stiamo facendo sulle scuole, stiamo portando via tutto il gas e tutto il gasolio e stiamo mettendo tutti i pannelli fotovoltaici e tutte pompe di calore. Questo è un risultato ottimo proprio in questo momento storico in cui c'è un problema energetico su tutta quanta la nazione ma anche europea e mondiale, quindi Fiumicino è un paese all'avanguardia su, su questo punto. Siamo con l'ingegnere Paola Tripodi di Anas, eh, buonasera, nove anni di lavori pubblici qui a Fiumicino, la domanda che tutti qui a Fiumicino si stanno facendo, lavori al ponte della Scafa, a che punto sono e se il progetto di un nuovo ponte della Scafa è ancora in piedi? Allora per quanto riguarda il ponte che stiamo portando avanti siamo a buon punto. Abbiamo fatto tutta la parte strutturale che forse si è vista poco perché è fatta nella parte sottostante del ponte e, e l'abbiamo completata, quindi siamo passati da pochi giorni sulla parte e sulla parte sovrastante del ponte e quindi avete notato la parzializzazione siamo a buon punto perché l'intervento principale strutturale è stato terminato ora facciamo un adeguamento sopra della carreggiata e quindi anche della passerella che la metteremo in sicurezza e prevediamo di terminare i lavori per il mese di giugno quindi con la riapertura del ponte in condizioni di sicurezza che ci eravamo previsti. La realizzazione di un nuovo ponte, un progetto completamente abbandonato quindi? Eh, non completamente abbandonato, però da capire la, di chi è la gestione, quindi lo vedremo successivamente. Voci di palazzo dicono che il Campidoglio sta ragionando eventualmente per la realizzazione di questo nuovo, fondo, eh, di questo nuovo ponte eh, di attingere ai fondi per il Giubileo. Conferma queste voci, le smentisce? Eh, non è di mia competenza, quindi ci bisognerà aggiornarci più in là per questo discorso. Per quanto riguarda invece il viadotto dell'aeroporto? il viadotto dell'aeroporto abbiamo terminato il progetto definitivo eh, con l'acquisizione di, di tutti i pareri autorizzativi. Eh, a stretto giro, non più di un mese, avremo il progetto esecutivo terminato che trasmetteremo a Roma per avere il finanziamento. Anche per il viadotto siamo a buon punto, ritengo, prevediamo di partire con le lavorazioni nel mese di settembre, non più tardi di settembre. Ecco, quindi è un importo significativo, cioè l'intervento è importante perché prevede la demolizione del viadotto attuale con la ricostruzione di un nuovo ponte tutto in acciaio e l'importo si aggira a 27 milioni, quindi sarà un bel intervento. I tempi di realizzazione poi, quindi si parte verso si parte settembre? A parte di settembre, sì, sicuramente ci sarà una durata di un anno, sicuramente non meno di un anno, però vuol dire demolire, e ricostruire l'intero viadotto. Eh, lei ha detto prima che a giugno eh, saranno completati i lavori al ponte della, della Scafa. La Scafa riapertura del quindi? ponte, prevediamo la, fi la, la fine dell'intero intervento e riapertura del Anche ponte. Anche dello svincolo di via Trincia delle Frasche? Eh, sì, sì. Eh, aggiunga, tutto, si si riapre, si riapre tutto di... si. Poi completeremo tutta Aranova che è la rotatoria di Aranova che in parte abbiamo aperto eh, nello scorso mese e lì prevediamo di finire le lavorazioni a maggio. Quindi tutta la rotatoria verrà realizzata. Adesso eh, la complanaria aperta a direzione Aranova sarà aperta anche in direzione Roma. Siamo con Claudio Galli, direttore area Lazio di Engi Servizi, con un progetto importante che riguarda questo territorio, che riguarda Fiumicino. Ci faccia capire qual è il senso profondo di questo progetto e quali sviluppi può avere nel futuro? Il progetto è molto interessante tra l'altro anche innovativo non solo per il Lazio ma anche per tutta Italia perché riguarda sostanzialmente, è un intervento che riguarda le scuole, le 31 scuole del, del comune di Fiumicino Abbiamo sostanzialmente sostituito tutti gli impianti che vanno a gas o a gasolio con impianti totalmente elettrici, quindi abbiamo sostituito le caldaie con pompe di calore elettriche alimentate da, non più dalla rete ma in realtà da impianti fotovoltaici che abbiamo installato e installeremo sui tetti delle scuole. Sostanzialmente ogni scuola sarà autonoma dal punto di vista energetico e azzeriamo totalmente le emissioni di CO2. Quindi un risparmio sicuramente nei confronti dell'ambiente, anche un risparmio economico? C'è anche un risparmio economico rispetto alla spesa storica del Comune che, che fa parte appunto di de uno degli obiettivi della, della Giunta. È un tipo di sistema che una volta messo non, ha, non, ci so, non bisogna più metterci mano o periodicamente ha bisogno non so, di sostituzioni, di aggiornamenti? Eh, sarà tutto sostanzialmente nuovo e quindi andrà fatta la manutenzione di mantenimento durante la gestione che è un'attività nostra classica che facciamo, il nostro, nostro core business. Siamo con Ciro Sannino, presidente della commissione ATER Sport e attività produttive temi tutti quanti molto di attualità dal suo osservatorio qual è la situazione delle scuole qui a Fiumicino sì eh, grazie buonasera a tutti e, allora, la situazione è, diciamo in, in stato di avanzamento a livello di, di lavori eh, sia come infrastrutture scolastiche in questo mandato eh, dove io Diciamo questo è il quarto anno, eh, siamo vicini al quinto eh, per quanto riguarda le infrastrutture nuove, ne sono state realizzate alcune da Conizugna, eh, per non parlare di, dei parcheggi limitrofi, quindi a livello di strutture. La ristrutturazione di, di, dei plessi esistenti è stato un altro importante eh, impegno da parte di questa giunta. Insieme all'assessore lavori pubblici e all'assessore politiche scolastiche Galicchio, Angelo Caroccia, abbiamo fatto un lavoro tramite le commissioni di adeguamento e miglioramento delle palestre delle scuole, le, le stesse scuole con delle nuove aule che abbiamo cercato di realizzare su tutto il territorio e così eh, faremo nel resto del, del mandato, almeno per quest'altro quest anno, e le, anche le strutture sportive, non ci dimentichiamo che abbiamo appena eh, raggiunto eh, l'obiettivo di avere dal PNRR 5 milioni di euro per il rifacimento del Parafersini, quindi i lavori e le iniziative sono molte, e stiamo cercando di sfruttare tutto ciò. Che il governo ha messo a disposizione per beneficio di questa città. Parlando proprio del Palafersini, al di là delle polemiche che hanno tenuto banco in queste ultime settimane, quali sono i tempi adesso di realizzazione? Quando i ragazzi giovani di Fiumicino potranno finalmente godere nuovamente del Palafersini? Sì, speriamo prima possibile, questo era uno dei miei cavalli di battaglia anche in. In commissione, eh, noi diciamo che al momento abbiamo una certezza, che i soldi ci sono e questo è un grosso passo in avanti. Come sapete bene l'iter è quello di, di fare una gara per quanto riguarda le aziende che si aggiudicheranno poi l'appalto. Io spero ecco, che almeno la, la prima pietra si muova o il primo macchinario che potrà iniziare i lavori all'interno del Palafersini avvenga in, nel prossimo anno quindi prima della conclusione di questo mandato. Sarebbe anche per il sottoscritto uh, una grossa soddisfazione. Sindaco Montino, ci sono due argomenti fondamentali per qualunque comune, il bilancio e le opere pubbliche. Qua si parla di opere pubbliche, nove anni di interventi, qual è il bilancio, il suo bilancio di questo, di questo lasso di tempo? Beh, il bilancio è enorme, perché poi la, la città l'abbiamo presa molto affaticata, eh, l'abbiamo... Abbiamo lavorato in due direzioni, la prima direzione è programmare la manutenzione della città. Programmare la manutenzione della città significa naturalmente la cura dei particolari, la, la buca, eh, le strade e così via. Eh, una città molto grande, una città di 14 località, 200 km quadrati, quindi non è una cosa semplice avere la cura continua di quella, della città. Eh, anzi i mezzi poi tra l'altro devi fare i conti con le risorse che hai poi però mentre lavori sulla cura della città devi pensare al progetto, cosa dovrà diventare la tua città cosa sarà, cosa dovrà essere nel futuro e lì abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato con grandi progetti abbiamo naturalmente, ci si siamo concentrati sulla parte centrale della città anche perché quelli, è quella, quella eh, diciamo, di forte attrazione Abbiamo una presenza anche sotto questo aspetto di carattere turistico molto forte, soprattutto gastronomico, molto forte. Siamo arrivati a 650 ristoranti, continuano ad aprire, un polo di attrazione veramente unico, non c'è neanche a Roma un concentrato di questa, di questa natura. Ora è chiaro che continueremo ad andare avanti. Continuiamo avanti con grandissimi progetti, abbiamo aggiudicato finalmente l'auditorium, adesso stiamo solo facendo gli atti burocratici per ehm, firmare il contratto firmato il contratto naturalmente faremo una grande inaugurazione per quell'importante infrastruttura poi però eh, ci sono temi eh, come la grande viabilità l'intervento con le ferrovie stiamo discutendo sulle questioni del, del ferro, la mobilità su ferro eh, le piste ciclabili poi, soprattutto in questa fase naturalmente sono sicuramente molto, molto eh, preziose che abbiamo lavorato sul sistema della ciclabilità e questo sistema sta dando veramente dei grandi frutti, noi credo che siamo il primo comune e siamo diventati il primo comune nel Lazio proprio per rete ciclabile. Non abbiamo finito il lavoro, lo stiamo continuando, continuiamo diciamo, a migliorarla e dare quella giusta dimensione a una grande città come quella di Fiumicino.